Sono stato operato nel 2013 per un tumor asportazione di un tumore alla prostata. De, anche se fisicamente stavo bene, però avevo dei problemi a livello sessuale. Abbiamo discusso, abbiamo visto se era il caso, se si poteva fare o no, anche perché io sono stato operato anche mh, al cuore. Sembra che problemi non ce ne sono e ora speriamo che questa cosa, come mi è stato detto dal professore, Speriamo che vada bene, insomma, sono qui per provarci. Si tratta di due cilindri che vengono inseriti nei corpi cavernosi del pene con un'incisione di circa 2 cm con una pompetta che manda a circolazione un liquido per l'erezione del pene. Ma io ho visto anche persone che ce l'hanno fatto, mi aspetto che sia come mi è stato detto da queste persone, che è una cosa a livello sessuale, come, come dicono, migliore anche di prima. Adesso in questo momento mi sento che devo ricorrere a medicinali, a punture, e è una cosa un po' sconveniente, diciamo, poco pratica nel vero senso della parola, però con la protesi penso che sia la soluzione migliore.